Tocca a Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, candidato sindaco Angelina Angelica Trenta. Una volta che saremo al governo di questa città, la prima cosa che faremo è fare chiarezza. Apriremo tutti i cassetti e porteremo tutto il materiale alla Corte dei Conti per fare chiarezza sulla situazione finanziaria. Faremo chiarezza su quello che riguarda la situazione sociale della città, misurando il grado di sofferenza tramite un bilancio sociale partecipato. Misureremo il grado di sofferenza sotto il punto di vista ambientale tramite un osservatorio di inchiesta che metterà tutti quanti di fronte alle proprie responsabilità per quello che è stato fatto durante questi anni. Poi ci sarà bisogno di cure immediate. Difenderemo il nostro tessuto industriale partendo dal, dall'acciaieria e battendo i pugni sul tavolo dei tavoli europei e difendendo la nostra siderurgia e difendendo anche il polo chimico. Poi faremo ripartire l'economia e creeremo posti di lavoro tagliando più di 15 milioni di euro di tasse, efficientando la macchina comunale e mettendola a servizio del cittadino. Grazie De Luca, la ringrazio. Grazie.